in automatico quello che è l'importo da pagare io non so più come dirtelo non è Porsche è Porsche con lei come la sciai se ripronuncia pronuncia che Chai <ride> Va bene Susi, ok la mia amica itala tedesca che mi bastona, mi bacchetta perché si dice Porsche, ok no Porsche eh, Non lo sapevo, non lo so, però adesso lo so Quindi bentornati sull'officina del pilota cari amici, per chi non lo sapesse io sono Matteo Torrisi E oggi salirò a bordo di un Porsche Boxster T 718 ovviamente, buona visione li schiaccia tutti e due a bomba e lui si dovrebbe fermarsi a 1000 giri ecco vai lascia oh, così eh? ok eh c***o, bomba è arrivato il cazzotto dietro eh di certo, no. e non ha slittato eh, così sei partito a razzo, partito al semaforo così, non lo so che c***o ti sta dietro comunque <ride> <ride> okay, questa fa 4,5 a 0,00 eh, capito? questo è quello dietro, eh altrimenti <ride> è Tu la usi tutti i giorni questa? Quasi, quasi tutti i giorni Diciamo che facciamo il, il possibile per dosare, dosare l'uso Ma cercare di non lasciarla... 20 giorni in garage perché è un'amarezza Porsche è tanto la Porsche sono caratteristiche tecniche che comunque si sono consolidate nel tempo questa è una macchina particolare perché comunque è una 718 è tra le Porsche la prima a montare un motore 4 cilindri nell'era moderna perché poi se consideriamo le prime Porsche quelle degli anni 60-70 il 4 cilindri boxer partiva da lì però però diciamo che nell'era moderna è un po' un unicum, un qualcosa di nuovo nel, nel panorama Porsche. Infatti i puristi Porsche l'hanno un po' demonizzata questa macchina, perché più che macchina, il motore, perché è un quattro cilindri. Però risponde a quelle che sono le esigenze del mercato. È sicuramente un motore che permette a chi come me desidera come dire, entrare nel mondo Porsche di approcciare a questo mondo senza eh, dover per forza sostenere dei costi esagerati perché comunque da un punto di vista di bollo, di assicurazione un 2.000 rispetto a un 3.000, un 3004, sicuramente ha dei costi diversi la particolarità di quest'auto è il bilanciamento dei pesi perché questa è un'auto che ha un motore centrale come la Cayman e per chi è amante della guida Soprattutto come te, che da quando sei ragazzo vai in pista, sei partito dai kart, insomma hai un certo manico. Sicuramente questa è una macchina più spendibile è proprio. Nei circuiti Non è una macchina che hai preparato per fare turni O fare track day o fare time attack È pronto pista eh, Ci sono i puristi, quelli che vanno in pista e preparano l'auto solo ed esclusivamente per un uso pista ok? Però tu ti puoi con questa macchina divertire a 360 gradi Sin dalla mattina quando vai al lavoro E poi la domenica Insomma la domenica col gruppo di amici Con i quali vai nei circuiti E questa macchina comunque è una macchina che se non erro, mi hai raccontato che giri a Valleluga in... È 1,57 solo con olio freni, pastiglie originali E gli pneumatici stradali Pneumatici stradali, le Pirelli voglio dire zero. Comunque, mh, è un bel andare Matteo, sono sempre due i concetti La disponibilità del singolo La disponibilità del singolo è... È fondamentale perché c'è chi approccia la pista e dice Io prendo una macchina, la preparo, mi diverto e la uso solo con quello Esattamente store. Ed è bellissimo, è bellissimo Però a me quella macchina preparata mi piacerebbe anche utilizzarla tutti i giorni Se mi avessero detto Ma te c'hai un bel budget, vuoi entrare nel mondo Porsche? Sì, ti avrei risposto di sì, molto volentieri da quando mi ha tamponato uno con una Porsche Che ho desiderato prendermi una Porsche sì. 2003 <ride> <ride> Mortacci suo. Premendo questo pulsante quindi puoi attivare lo scarico poi ci sono altre eh, anche le sospensioni e quant'altro. oppure utilizzando il manettino che è un optional specifico del pacchetto sport Chrono che si può montare in Porsche e tu la puoi mettere in, in sport o in sport plus puoi fare un po' di un po' di cose varie impostazioni e poi c'è anche addirittura l'impostazione individual che ti permette di settare a tuo piacimento i vari dispositivi le varie situazioni elettroniche e poi la chicca più chicca di tutte è il è... tasto sport response che per un attimo ti dà tutto quello che ha la macchina il tasto sport response che per un attimo ti dà tutto quello che ha la macchina io adesso vorrei proprio capire da voi porsche da voi della porsche ma cos'è sta cosa? cioè è veramente da poser è come quando vi siete inventati ma non solo voi anche altre compagnie il, il suono del motore è amplificato attraverso gli speaker dell'impianto audio il tasto sport response quindi ti dà ti dà tutto che vuol dire che avrai una risposta più veloce del cambio e cos'altro non lo so ma questa cosa dura 20 secondi mi dice il buon Pio che cagata <ride> che cagata è cioè adesso vorrei proprio parlare a faccia di qui sul canale caro purista delle Porsche che hai criticato il 996 perché non aveva più i fari tondi quella è una critica più giusta, ma allora cominciamo a criticare queste cagate qui dell'elettronica di questo mondo sempre più filtrato, ci piacciono le Young Timer, ci piace tantissimo il Porsche Boxster 718, il motore centrale ci fa impazzire, però questo tastino magico che ti dà tutto per 20 secondi e il suono del motore amplificato attraverso gli speaker dell'impianto audio... no, no... purtroppo ci sono cascati momento in cui devi scendere a patti col diavolo e devi mettere il quattro cilindri per andare incontro a tante normative che per carità di dio sono sacrosante, però non serve no ragazzi. no no cioè no non è detto che andando avanti con la tecnologia le cose migliorino non è detto anzi quindi diciamo che in pista lo sport plus è l'obbligo sì è perché poi lo Sport Plus in automatico si abbina a un irrigidimento delle sospensioni che su questo modello sono già ribassate di 2 cm rispetto alla versione standard Porsche 718 Boxster T T è un allestimento che Porsche ogni tanto regala ai suoi appassionati è incentrato sul piacere puro piacere di guida è una macchina che quindi porta con sé determinati optional che prevedono, come dire, è più allestita rispetto a una Porsche base. C'è sicuramente meno possibilità di configurazione della, Porsche, del, della macchina stessa perché comunque non si possono mettere troppi eh, optional estetici, però ci sono delle cose tipo eh, le cinture colorate e per ridurre il peso le maniglie della, por della portiera sono state rimosse e sostituite da questi eh, nastrini possono essere di vari colori, mi sembra che ci siano eh, tre o quattro scelte di colore possibili. Molto Poi, pista, eh? Eh fa pista. La maniglia così in tessuto fa molto pista. Diverso, suona suona diversamente. Tant'è vero che quelli che fanno un po' i preziosetti dicono eh suona come un subaru. Eh? Giudicate voi Non eh, è vero, non è vero. Io riporto ciò che leggo Chi l'ha scritto? Però? Eh. Beh sì, setta anche la, la taratura del volante Più Se già la metti in Sport Comunque il volante tende un pochino a irrigidirsi Ovviamente mm -hmm. In Sport Plus acquista un pochino in più Ma la, la cosa più evidente è la risposta del cambio In Sport è un po' più sul Come dire C'è qualcosa in più Rispetto alla modalità normale eh, lo scarico si apre Da questo punto di vista altre case tipo BMW Forse da un punto di vista di sound Su quattro cilindri riescono a offrire Qualcosa a ah, me sì. Ti manca un po' quel sound Su sta macchina da come parli mi sembra di capire Sta cosa Ti, ti manca il sound quello da pelle d'oca cioè so, Non che sia brutto È eh? una macchina civilizzatissima Capisci Infiocchettato Perché comunque sei in un abitacolo Estremamente prestigioso Quindi anche l'insonorizzazione Ti fa arrivare meno Quella vibrazione Perché poi tu sai che il sound è ancora questione di vibrazioni certo. Quindi capisco quello che puoi dire Però è anche vero che cioè, Vedi la tua persona Il tuo diciamo status symbol Il modo in cui ti vesti Vai in giro, il lavoro che fai Anche quello comunque sono una componente Nella scelta poi di, di acquistare un'auto piuttosto di un'altra certo eh, se volevi andare a fare il matto magari ti prendevi una JDM con 500 cavalli che è scoppiettato tre... bene amici stiamo entrando negli ultimi minuti del video guai a te se non ti iscrivi a sto canale adesso guai guarda a quanti giri vuoi cambiare? frena, l'ho sfiorato eh? Sì sì sentiamo ah mamma mia, ti dirò il sound che te, secondo te non è il massimo io più la guido più mi piace Sì no, vabbè, alla fine facciamo rignare la prima e cambia che è una bellezza Da pista comunque, oltre ad avere un fascino e un comfort, che ragazzi, solo Porsche, solo Porsche dice con questa ci vado in pista e ci vado pure al ristorante. Si, sì, eh. si, sì, la Ferrari so. è più bella, è italiana, però è più coatta. Bisogna dire la verità, si, sì, è vero, <ride> <è ride> Vi ammazzerete per quello che ho appena detto, ragazzi. Eh, sì. Dimmi una cosa: questa c'è pure il cambio meccanico? Si, sì. ho preso il PDK perché, vuoi o non vuoi, ti dà più valore all'auto nel tempo. Ah! Sì eh Non per il purista O anche per il purista Ma il purista Il purista Il purista Porsche piace anche Ma poi tocca... sto purista Porsche Me lo fai vedere in faccia Come è fatto Io non riesco a capire Puro Se, par <ride> Se parlo sempre di sti è, puristi è Sti puristi A mi sono andati antipatici è Sinceramente puro. È puro Siccome la gente lo vuole sapere Non ti chiedo quanto l'hai pagata tu mm. Ma quanto costa questa macchina Dimmi dimmi Beh costa 93 Così com'è <ride> domanda di fine video mi è piaciuta questa Porsche Boxster certo sì mi è piaciuta è una macchina dalle linee fantastiche bellissima non rispecchia quelle che sono le mie caratteristiche io sono un po' più Rock and roll, un po' più rozzo di spirito, di animo, è forse la Subaru, la mia Subaru è più adatta per me Per Pio, il proprietario dell'auto, è l'ideale perché va al lavoro e va a fare i turni in pista la domenica con gli amici Con la stessa vettura, rispecchia un po' quello che è il suo status symbol Macchina prestigiosissima, molto bella, però anche vero che costa 90.000 euro Io con 90.000 euro non comprerei questa ci sono per me tantissime altre opzioni anche alla metà del prezzo più adatte a me. Ma io voglio sapere da te qual è la tua auto preferita se avessi un budget di 90.000 euro. Già mi immagino nei commenti cosa scriverete qui sotto. Io non c'ho neanche 9 euro. Figuriamoci 90. Sogniamo un po' insieme. Neanche io ce l'ho. Facciamo finta che ci piombano. 90.000 euro dentro casa sotto al materasso de della camera da letto e domani possiamo andare a comprare l'auto dei nostri sogni qual è la tua auto con 90.000 euro fammi sapere sono curioso leggo sempre i commenti conteniamoci nei commenti cioè nel senso facciamone tanti ma scriviamo cose educatamente scherzo ci vediamo nel prossimo episodio perché questo video termina qui e io vi saluto come al solito vi stimo e vi ringrazio per la visione e vi ricordo di iscrivervi al canale ciao da Matteo, Torigi di ufficiale of pilota, boom!